Buon pomeriggio a tutti, eccoci a un nuovo episodio di g Ragazzi, di cosa vogliamo parlare Se Io ho una teoria bella... del complotto a cui penso da un, un paio di giorni, quindi come facciamo spesso? Anzi, spesso, spesso. Solo un mm -hmm. episodio, no? Due episodi non sono stati in teoria. Eh? Sì, sì. Maia in... e coronavirus. Maia ah, stava morendo. In problema. Ah, non lo so, oh, sono, sono troppo indecisa Oh, non, non guardate un po così. No, non guardate <ride> Vabbè, c'è ah. Cambio stanza Allora Io ci penso da quando abbiamo avuto il medico o il futuro medico come ospite Lei sa cosa sono due o tre centimetri? No, sta scherzando Io ho fatto la mia scelta Chissà che stavolta... lo dice un di... numero per cortesia mm. Due Due Facciamo tutti la stessa scelta, mi sa, questo giro. No, no, no, no, Quindi, numero due, lei, abbiamo detto, eh. Sponto Quello del mezzo. Eh, forse la sua, vuole. Aspetta, aspetta, aspetta, vediamo gli eliminati. Non è questo. Vediamo gli eliminati. Quello è quello asciutto scelto, non asciutto. Quello asciutto Io avevo scritto: Ah, già è vero, no, allora è diverso. Sindrome di Morgellons, Morgellon, non quello di R. Okay. <ride> Sembrava un O la... forse Mongello Monghello? Ah, un okay. È una sindrome. Questo è il mio. <ride> è uscito il mio? Si sì, è uscito il mio. Questo è Novax Vaccini. Esatto, Vediamo cosa ha scritto, mio. ma non so se. Madonna, no, no, no, no. a Dove iniziare con un'altra cosa la Pippo Franco. No, no, è la teoria che c'è. Che teoria è? È decisivo, oh, ma che. Ma che cos'è? Non lo, lo so come Scusate, scusate. Che cosa c'è scritto qua? Che <ride> cos'è arabo? Cioè io non leggo anche a controllo. Eroglifico! Ma cos'è? JFK JFK Ah quella allora, è una J? JFK Mi gusta Ragazzi, sono su GSU troveremo, troveremo la qualunque cosa Cioè sono. Cioè, sarà difficile trovare un video di 20 minuti perché sono tipo di tre ore. Penso Ci proveremo, eh, alle ah. parole, pure presidente. Presidente, Beh, direi Beh. <ride> proiettile attentato, attentato. contro chi erano gli americani. I russi, russia. russia sovietici. Ok, mettiamo <ride> sovietici assieme a servizi segreti. Sovietici. Eh, sovietici in sovietici generale sì, sì, sì, perché sì. non mi ricordo. Servizio. Forse c'è qualcuno sì. che pensa se mi si è servizi segreti americani. Ricordiamo gli amici da casa Checchino. che a JFK è stato intitolato l'aeroporto di New York. C'è Chino, quindi Dallas. Ah, da Dallas, io sono arrivato a JFK perché in un film degli X-Men Magneto è lui che dice di aver assassinato JFK. JFK. JFK. Scorta mm, segui. Non lo so, Scorta insieme sì. a bodyguards. Ho trovato eh beh, me ho però un una, però è un borderline quello che ho cercato io cioè? Marilyn Moreau Perché loro avevano... Sì eh, Che fare? Uh, sì. Anche birthday, Mr. President Ma non solo con lui, ma anche con suo fratello Ci sono stato troppi intrallazzi Allora mettiamo Marilyn Facciamo Marilyn Moreau che vale anche per moglie A chi ah. esce prima Vabbè Auto? Auto? Molto bene ragazzi, ora noi cioè, scriveremo tutte cose qua e ci vedremo cioè, tra io un trasliferò. secondo, perché lei ha una bella grafia. Cioè. Abbiamo trovato un video di 12 minuti, quindi molto probabilmente come già abbiamo fatto in altre occasioni, magari forse ci vedremo un altro se non siamo soddisfatti dei scettini che abbiamo bevuto. Il video mm. si chiama Come non l'avete mai visto, l'assassino di Kennedy, caricato un anno fa da un certo Il Mistero e Servito. Tipo il pronto e servito, pensando la stessa cosa. <totipo> Possiamo iniziare, Fatta con Windows Movie Maker, sicuro, è troppo scatto. Fatta con PowerPoint sicuro, è troppo. Fatta con sicuro. I Kennedy... Arrivarono a Dallas il 22 novembre 1960 Vai, Dallas, Dallas! C'era una grande aspettativa fra la gente Bellissimi e la ragazzi Tutto sembrava normale all'arrivo del presidente all'aeroporto Presidente quel sfortunato A giorno. me l'avevo già girato, lo, lo bevo io perché ero in vallo Furono presentati ai dignitari locali e statali Tutto sembrava normale mentre il presidente e la first lady Salutavo presidente... le persone. Mannaggia sto. Eh, ragazzi, ragazzi, Tutto è assurdo. È assurdo. Con, con, oh, troppo ricezione. Troppo veloce. il percepimento era un lavoro normale Chiari, anche Chiari? per Chiari? i guardaspalle che proteggevano guarda i movimenti spalle. del presidente e mondo. della gente. Ma ancora. molto guardaspalle, non è colpa mia. Aspetta, lo sto indagando. Tutto sembrava normale, mentre la Lemus iniziò il suo viaggio. Tutto, tutto sembrava normale fino a questo momento. Sì. Cosa sta accadendo tra i membri della scorta? Vabbè, se sì, ne scorta... Analizziamo, analizziamo queste immagini. Sono una delle chiavi per capire questo colpo di stato coperto. Attentato, non va. Vale. Osservate attentamente la reazione insistente del guardaspalle più vicino al presidente gli ordinano di abbandonare la sua posizione non può che mostrare la sua sorpresa e disapprovazione al momento che la musica del presidente rimase esposta e solitaria e il presidente anche chiaramente Concentra l'attenzione sulla parte sinistra. La freccia indica l'agente segreto Roberts, che era responsabile della scorta del presidente. L'agente Roberts ordina al guarda guardaspalle più importante di Kennedy di abbandonare la sua posizione. Abbiamo capito. Osservate anche la confusione che crea questo ordine nel resto degli agenti. Il guardaspalle che dovrebbe comportarsi come scudo scudomano davanti all'eventualità rimane totalmente perplesso e in tre occasioni alza le braccia in segno di disapprovazione. Questo non dovrebbe essere il comportamento da seguire dall'agenzia che esegue il lavoro di proteggere il presidente rutinariamente. Si tratta di un Accerchiamento in tutta regola, la cronaca di una morte annunciata, di un assassino annunciato. Annunciato da chi? Passiamo ora ad analizzare la traiettoria seguita dalla limousine del presidente. Una volta dentro a Dallas, il viaggio finale finisce verso l'imboscata. Questi va, va, fotogrammi va, va, va. sono stati catturati diversi minuti prima Il suo autore lo donò 50 anni dopo Dopo del fatto La limousine sfilò per la strada principale della città Seguendo una evidente e necessaria linea retta Inesorabile Devo fare il zig -zag. Non ho capito di Questi vuoi sovere fatti? <susurra> Vediamo. <susurra> cosa dicono queste immagini? Non credo. Cioè a me. Possiamo osservare qualche minuto prima il copilota della limousine Dare il colpo di grazia al presidente se i cecchini avessero fallito. Vediamo la prospettiva che aveva. Ma ah, no, ma bicchiere! Non, non aveva nessun ah, impedimento! Ah. Perché? i cristalli posteriori non stavano precedentemente guardate il cristallo che proteggeva Jacqueline e in cambio quello del presidente era stato ritirato il cristallo della luna senza stupidi impedimento. fisico umano, senza nessun ostacolo. Il cappotto del presidente era chi chiaramente sollevato. C'era no, una bomba, mischino! dettaglio che smonta la commissione Warren, poiché le ferite e le proiettili nel suo... No, ragazzi! No, no, no, no, no! Se le due s***! E il per il, foto, il corpo non coincide sorprendentemente fuori da ogni logica quando arrivò Plus, a Delhi Plus la caravana pres presidenziale farà se nella bocca finisce nella bocca del lupo viene si deviata si senza guardie a lo spalle lo senza cristalli di sicurezza a 10 km ora e senza così. nessuna vigilanza il fuoco incrociato era garantito ma che l'ha detto? era libero e garantito no, una linea garantito una linea rossa garantito ciao il caso è chiuso Franz Bruter, utilizzando la macchina fotografica ordinaria catturò uno dei momenti più importanti nella Espresso. storia Esper esperti di analisi fotografiche hanno analizzato meticolosamente tutti i fotogrammi di questo filmato e cosa c'è? bella tutti i fotogrammi di quella mattina. Oh mangiù. Facciamo un meticoloso, preciso sguardo e preciso. Dalle munizioni, fa la sua comparsa nella piazza. Era veramente attonito. Possibile primo sparo fallito. Ken di giro, la testa a sinistra, come per si può vedere. Ha ascoltato qualcosa, sentito qualcosa. togliere. Espressioni di intenso dolore. Ma dove? Il dolore si rende evidente sui due. Sono evidenti sui due. c'è no, Ceclin nota la situazione, si rende conto, osserva con incredulità quello che sta avvenendo. Ma dove lo vedi? Beh, vede che il sangue scorre dalle ferite del marito. Ma dove sì, lo si vede bene. Ragazzi non vedo niente No, deve già poi, gli hanno sparato Ho capito Ma tu il lo vedi sangue, sangue, ci deve essere eh, Ci oh. deve essere C'è sangue, c'è sangue, sangue, sangue Ma è tipo oh, cacciata di fronte Ma no. no. ora si è visto Ora allora, si è visto male, bruttissimo Ora allora, si è visto oh, no, oh, no, questo è oh. stato il colpo di oh. Il corpo fatale colpisce la parte posteriore dell'occipitale destro. Il nodo reticolare è collegato con il nodo occipitale. Uno corpo frontale, poiché la parte posteriore non, non subisce danni. Oswald non poteva essere stato. Non poteva essere stato, sì, caro. La forza del tiro... Spinge perfettamente indietro la testa e il corpo del presidente Beh. crolla a sinistra. Ma vuoi vedere te con cervello? Ah, non so perché. Chi lo ha fatto dunque? Che quello che meno sospettate. Una volta eseguito il primo colpo, ambo i conduttori si girano per Beh. vedere se il presidente è ancora vivo Beh. oppure no. Ma... Concentriamo la nostra attenzione sul pilota, sul guidatore. L'autista cambia di mano e prende il volante con la destra in modo che si può prendere la pistola con la mano sinistra e rifinire il lavoro. L'autista si, si gira in due occasioni, la seconda con molta più attenzione. Guardiamo questa intenzionalità in una svolta improvvisa. Dopo un primo giro, quando l'autista si rende conto che il presidente è ancora vivo. Il no, 8 male, secondo, non secondo. Male, non si gira, spara e immediatamente dopo gira la testa in avanti. Nel primo giro mantiene lo sguardo perché valuta la situazione nel secondo giro attua immediatamente perché sa perfettamente quali sono i suoi ordini. La prima svolta il primo giro è la la la la portare nel secondo la Deve cazzo puntare la, di la pistola. E gira anche la spalla. Ma non allora è normale che è una pistola. È un agente segreto. Concentrare l'attenzione sulla mano sinistra dell'autore e sui suoi strani movimenti. Chi c'è dietro tutto questo? Lo stesso. Gli stessi che controllano il nostro presente. Quelli che ci condurranno al futuro lo so, attraverso ci le energie la... e la falsa mira. democrazia. Ah, cioè? ecco la manina guardate, guardate la, del del, la traiettoria ideale, ideale per un mancino. tutti l'hanno visto tranne i, tranne i testimoni diretti, morirono 18, sì, sono 18, 18 eh. testimoni, una probabilità di una su 300 milioni, nessuno lo vide tranne alcuni testimoni diretti, sono tutti morti, ecco la manina.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 Ah, ma eh, ah, scusa ma che cos'era questo complotto? Che cosa ci vedo la Cosa voleva dirci? Non lo so io. Ragazzi, ragazzi, ok Che cos'è che... Cosa io direi di la... io, io eh, devo eh, finirla paura. qua 6 su 9. Ok, io devo dire due cose Punt Super uno contro... flash sto video i punti, <ride> ma mi sa che ho perso... Oh, occhio! Ah, spara a lei, spara a lei. No, certo, e poi raccoglio. Io guido la ah, ma eh, chi è chi che raccoglie i pezzi del mio livello, Avete sparato? Sì. Non mi giro perché sennò sono nel complotto. E tu sei nel complotto, devi. Ah già, certo. devi prendere un'altra pistola in caso di... Eh, esatto. Con la esatto. mano smancina? Smancina. Perché tu sei sì. smancino, mi pare. Io ho la, la manuale. Psh psh psh. psh, psh. Eh, questo è siamo in Amico, quindi dobbiamo Aspetta, cosa stai facendo? Ora cosa mi ha colpito? L'occipitale destro. Dopo l'occipitale destro. <ride> Però qualunque cosa mi ha colpito, tu devi fare una cosa. Dove raccogliere pezzi del cervello? Dovete andare sul sedile posteriore e raccogliere tutti quei pezzettini di cervello e di cranio e toglierli da lì. Ma perché lei pensava no, li riattacco tutti insieme? Eh? Con l'ATAG. Sulla super colla. Col Bostic. Eh, Bostic. Grazie che andiamo potendo. Gli doppio punti di sudore perché lei faceva la maglia. Come quella di Under Under, ragazzi. Io mi bevo sui scettini. Ragazzi, no, no aspetta, uno non lo bevo. Vabbè, anche io dai, condividiamo. Dai, Però io devo dire una cosa. Non devo dire, bello. tu hai sbagliato. Cosa? Autista è una forma in festa di auto e tu, tu si... non l'hai reclamato. Ma io l'ho detto, ho detto autista. Non l'hai la... reclamato. Non no, l'hai girato. Non l'hai girato. E vabbè, niente. Quindi. dagli auto. Questo qua te l'ho bevito. Okay, io mi okay. faccio l'attendata. No, tu non fai nulla. Ma ah, non l'ho bevuto. Fatti l'attendata. Ma cioè, cioè, questo ti ha blastato! No, ma questo mi ha ucciso adesso. Come diciamo dalle mi mie parti. Ma ben capito molto bene questa cosa del complotto. Ah. Ma no, non era una cosa che c'era, se mi diceva che lui diceva che è stato ucciso. Da quelli che già comunque. Cioè, dal tuo pione. Ma, cosa lo sapeva, dice. Da quel che ho capito. Perché non l'ho capito. Io no. non l'ho capito. Mi sapeva che sarebbe io morto. No, lo sapevo. No, no, non lo so sua ma... moglie lo sapeva pure non l'ho capito cioè... ma dov'era Merlin in tutto questo? Secondo non c'era Merlin Merlin. No, Merlin stava trombando con Bobbo con Robert non mi ricordo mm. che comunque fosse ben. Robert e Bobbo la stessa persona alla buonanima di Kennedy Bob Certo, cioè, <ride> cioè, <ride> Bob Kennedy Robert da Robert. Sì, comunque io devo dire solamente una cosa sapete che ogni volta che facciamo un video io ho un'opinione Certo. Cioè, tranne questa volta io non so cosa c'è cioè, io non... Oh, non, no. so cosa... Cioè, non so cosa dire il nostro salotto mi sa che durerà poco A meno che voi l'abbiatevo cosa dire Non penso allora, il video Ma si basava su un okay. Un attimo di, di attenzione a questa patatina <ride> <ride> <ride> <ride> ah, <ride> Se avete visto altri video? Saprete sapete che, che abbiamo questo quadro Noi, Noi abbiamo trovato no, no, la no. monnezza no, no, no, E ecco, Oh, dovrebbe tornare indietro. Fallo tornare tu indietro. Sì, ma no. Oh, Se non Game over, game over. Per me me la È volato tipo di tutto. Allora, dicevo. Il video è basato su un video, penso, messicano, perché era in spagnolo. No, può essere anche spagnolo. Anche spagnolo. Ma anche argentino, più argentino più no, più può essere. Essere. No, secondo me era più messicano. È più Ho messicano. questa sensazione. preso da questo video no, sì, questo video dimostra la morte di JFK per intero, diciamo. Sì. Ma è un video del 63 in cui le immagini sono indecifrabili.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 ma certo, Va, scusami, sono... che bodyguard sono? Loro prendono la pistola e se la mettono in mano. è una cosa ovvia, anzi, se lo avessero fatto, non avrebbe detto, scusa, ma cosa allora... ti pagherò a fare? Esatto. <ride> cioè, è normale. E scusami, cioè, devono proteggere il presidente e non hanno una pistola, un'arma, cioè, come lo proteggono? A, a parole, lo piano. proteggono, Ah, sono i bodyguard, così, con le parole. Io quando andai a Los Angeles, mi è stato detto, non so se poi, io non ho, non ho verificato, però questo è quello che mi sono detto all'arrivo di Los Angeles, Mi viene a prendere un, un mio amico, mi ha detto, stai attento perché una macchina su quattro cento ha un'arma nel, nel cruscotto. Ho detto, me cogliò. Perché molta gente, cioè, in America basta niente per avere un'arma, niente. Basta avere i soldi, fondamentalmente. Beh, cioè, basta, appunto, andare lì. Ma anche beh. legalmente, perché molti, cioè... No, certo, ma lo so, ma, ma ma sai come perché, ma so, perché, forse, forse vi solo, lo so, ma lo sai do perché in America è molto semplice averlo... Avere un'arma da fuoco. Perché fuori. è costituzionale? È un diritto, un diritto della costituzione. loro la costituzione. costituzione. Questa è una cosa assurda. Non è che tu basta che tu vai a bussare alla porta di una casa... Poi dici dice: Ton'è e Io li sto sparando, ma eh, non, non sta scherzando questo. No, so soprattutto in Texas, ma ragazzi. non, so non se si scherza. Già se ti vedono nel giardino che non ti conosco, ma anche nel quartiere possono uscire già con il fucile in mano e sono autorizzati perché è proprio da loro eh, il cioè, cioè, diritto. Loro non gli puoi dire nemmeno, scusa, mi sono rotto la scarpa. Un secondo, esatto. In, in America o anche comunque in paesi anglosassoni, questo è, è il reato di trespassing. Si, reato. Poi tu puoi essere anche il postino che porta la lettera. Però lì hanno questa abilità che tipo hanno. Infatti esatto. loro hanno la cassetta delle lettere appena fuori, al limite, cioè appena sì. dentro l'orario ma quasi fuori, quindi. Sì, sì, infatti. C'è cioè, un confine tra l'uscita, cioè, tra l'entro e fuori la loro gestito. proprietà, posso trovarsi con un, un, un proiettile nella chiappa. Solo per lasciare la pizza. E infatti, se ti ricordi, The LibriGai ah, sì, cioè si cagava sempre, sempre addosso. One, two, t. Ragazzi, chiudiamo qua, eh? Chiudiamo qua con 6 sciottini. Vi ringraziamo <ride> della visione e ci rivediamo col prossimo episodio di Gemplotti. Ciao! Ciao!